Grazie Presidente, chiaramente eh, mi sento chiamata in causa non solo come consigliere chiaramente, di questa Assemblea Capitolina ma anche eh, perché eh, sono, faccio parte del Municipio Nono e so perfettamente che eh, mh, i consiglieri e eh, il Presidente del Municipio Nono si sono molto spesi eh, per questo. Mh, mh, questo impianto che, sta, che è sorto, che sta sorgendo a Ballerano. È chiaro che a noi eh, interessa mh, la salute pubblica, ma soprattutto... Ehm, Vogliamo esprimere la nostra contrarietà e lo stiamo facendo in, tutti, in tutte le sedi, quindi partendo dal Municipio che chiaramente ha fatto un grande lavoro su questo, esprimendosi più volte in Consiglio, anche qui come abbiamo visto insieme a eh, Fratelli d'Italia, ma ehm, anche in Regione la, eh, il Movimento 5 Stelle sta portando avanti atti appunto che vanno nel senso di eh, confermare la nostra contrarietà. Eh a questo impianto. E, chiaramente voteremo a favore, essendo anche un atto del Movimento 5 Stelle, sottoscritto dal Movimento 5 Stelle, speriamo che tutta l'Aula si esprima a favore di questa mozione. Grazie.